Il contributo che mi è stato chiesto è sulla, sulla concezione di, di Stato di, di, di Karl Marx, e quindi appena ha detto, oh, fai un intervento di dieci minuti, ho detto, ah, grazie, c'è diciamo, proprio un amico, una persona che mi vuole bene. Mi proverò quindi a essere il più conciso e sintetico possibile e stare in questi, in questi dieci minuti che mi sono assegnato. Eh, per prima cosa però volevo ricordare, come hanno già fatto eh, i due compagni, che mi hanno proceduto, L'importanza del eh, della prima esperienza di un eh, governo operaio e socialista. E lo voglio fare attraverso un aneddoto. Eh, sembra che al, al 73 giorno dopo la presa del, del Palazzo d'Inverno, del palazzo Vieni propose di fare, di fare un brindisi. E per quale ragione propose questo brindisi? Beh, perché la rivoluzione bolscevica era riuscita a sopravvivere un giorno in più della Comune di Parigi. Eh, francamente non so se questa, eh, questa storia, questa pseudo-leggenda sia, sia vera o meno, eh, ma non penso neanche sia tanto importante eh, andare a, a, a vederlo. Penso che l'elemento invece cruciale eh, sia sottolineare eh, l'importanza dell'esperienza della Comune per tutto il movimento che allora si chiamava socialdemocratico e come i bolscevichi intesero in la propria rivoluzione come un secondo tentativo eh, della, della Comune di Parigi, un secondo tentativo che doveva andare a, a successo, e così è stato. Eh, però l'esperienza della Comune di Parigi gioca un ruolo importante anche per le riflessioni di, di, di Karl Marx sul, sul ruolo dello Stato nella, nella società borghese, e sul tentativo di Karl Marx di eh, ridefinire, parzialmente correggere, la propria posizione sullo Stato. Eh, due piccole precisazioni prima di entrare nel vivo dell'intervento. La prima è che io faccio riferimento a, a Karl Marx, ma ovviamente, soprattutto quando si parla della concezione dello Stato, eh, questo è un concetto che, che Karl Marx veramente svilupperà a quattro mani insieme, eh, insieme a, a, a Engels. Eh, il secondo aspetto, questo è forse un aspetto magari più personale, eh, penso sia importante tenere, tenere a mente eh, due elementi. Il primo è quello eh, che oggi noi ci troviamo di fronte a uno Stato straordinariamente più articolato, più complesso, più integrale rispetto a quello che eh, fronteggiava la prima, eh, la prima generazione di marxisti. Eh, e quindi non basta fare un copy e incolla da quello che ha detto, ha detto Marx, Frederick Engels e così via eh, ma c'è bisogno di eh, studiare, attualizzare comprendere come lo Stato borghese cambia, evolve e diventa più complesso eh, col trascorrere del tempo dall'altro lato e qui eh, non, non, nego di, non nego di avere una, una posizione apertamente ortodossa eh, penso che la, le la concezione di Stato proposta da, da Marx e alcuni aspetti fondamentali che lui ha individuato siano assunti centrali, fondamentali per una concezione marxista dello Stato e chi in modo implicito o esplicito rifiuta alcuni di questi eh, assunti, dal mio punto di vista, si pone automaticamente fuori dalla tradizione eh, comunista e marxista. Eh... Uh... Beh, la faccio breve dentro e dentro nel vivo. Eh, come noto non esiste una singola coerente e, e univoca teoria dello Stato in Palmaz. Quando parlo di Stato ovviamente mi riferisco allo Stato borghese. Eh, ma vi sono tutta una serie di annotazioni sparse che si possono trovare in vari testi. È interessante notare come queste annotazioni tendono a concentrarsi nelle fasi che anticipano o seguono eh, le grandi esplosioni. Eh, di, di proteste dal basso, i grandi, eh, grandi movimenti rivoluzionari. Questo indica chiaramente come per Marx e, e Friedrich Engels la concezione dello Stato avesse un chiaro, eh, avesse un chiaro risvolto pratico, eh, ovvero comprendere cos'era lo Stato borghese per superare. Eh, secondo me, vi sono tre aspetti centrali nella riflessione di Carl Marx sullo Stato borghese. Eh, la prima emerge con due scritti che sono proprio scritti a quattro mani con, con, con Friedrich Engels, eh, l'ideologia tedesca del 45-46, il manifesto del partito comunista del 48. Qui emerge la, la prima idea dello Stato borghese per Marx, ovvero dello Stato come un dominio, uno strumento del dominio di classe, e in modo più specifico come uno strumento del dominio della classe che possiede o che ha accesso ai mezzi di produzione sulla eh, classe che non ha accesso a questi mezzi di produzione e quindi è costretto a vendere, o per meglio dire a prestare la propria, eh, propria manodopera. Eh, nella ideologia tedesca Marx e Engels scrivono come lo Stato non è altro che la forma di organizzazione che i borghesi si danno per necessità tanto verso l'esterno che verso l'interno, al fine di garantire reciprocamente la, propria, la, propria, la loro proprietà e i propri interessi. Eh, in modo simile, nel manifesto, Marx e Engels dichiarano come il potere statale moderno non è che un comitato che amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese. In questi, in questi due studi quindi emerge in modo chiaro la prima posizione di Marx rispetto allo Stato, è una posizione che viene definita strumentalista, ovvero lo Stato come uno strumento di dominio di classe, lo Stato come uno strumento del dominio della borghesia sul proletariato. Questa è la prima posizione, una posizione che rimarrà costante per tutta, eh, per tutta il, la, la, la vita di Marx. La seconda posizione invece emerge con, le, con gli scritti dei primissimi anni '50, quindi con la, la lotta di classe in Francia del '50 e con il 18 grumaio del '52. Eh, qui Marx invece pone l'accento sul fatto che il eh, personale statale spesso appartenga ad una classe che non è la classe dominante. Questo è un elemento nuovo che, che, che di. Che di esplicito con eh, l'avvento della società borghese con l'avvento del capitalismo non era stato così nei precedenti modi di produzione e quindi questo è, il, è, è un, aspetto, un aspetto importante eh, adesso è vero che negli anni 60 e 70 del secolo scorso c'è stato un ricco dibattito rispetto al fatto che non vi sia questa sovrapposizione eh, questa sovrapposizione fra il personale statale e la classe dominante. e ha portato tutta una serie di speculazioni su un, su un possibile ruolo parzialmente autonomo, semi-autonomo da parte degli apparati statali. E In molti casi queste posizioni hanno portato a una deriva apertamente riformista dal mio punto di vista. Al tempo stesso, secondo me, rimane comunque un aspetto importante e rimane un aspetto importante soprattutto per comprendere la dialettica che si crea in una fase rivoluzionaria tra gli apparati statali, in modo specifico, agli apparati repressivi e il movimento rivoluzionario stesso. Quindi eh, tra è una dinamica che si ripresenta in qualsiasi, in qualsiasi fase rivoluzionaria, che si presenta eh, nel, nel, nelle due rivoluzioni russe, del 1905 e del 1917. Gli Anni Trotsky rientrano molte volte sul, sul rapporto fra il movimento rivoluzionario e gli apparati repressivi, come eh, vi sia all'interno degli apparati repressivi una composizione eterogenea di classe, come sia importante cercare di, di dividere gli apparati repressivi tra una parte alta degli apparati repressivi, che quindi ha un interesse di classe nella difesa della società borghese, e invece le, le truppe di base, che non hanno un interesse di classe nella difesa dell'ordine esistente. E quindi secondo me, per quanto vi sia un rischio di una deriva riformista eh, che alcuni eh, da, non so, Nico Spulanzas forse è stato lo studioso più famoso e dato vita a un profondo riformismo a questo punto di vista negli anni, eh, negli anni 70. Penso che questa seconda posizione, ovvero la non completa sovrapposizione, sia, eh, sia comunque eh, importante. Eh, giungo al terzo e ultimo aspetto decisivo nella concezione di Stato eh, di Karl Marx e questa terza, terza posizione emerge in modo chiaro, esplicito per la prima volta, eh, solamente in seguito all'esperienza della Comune di Parigi nel 1871 e emerge con la guerra civile in Francia. Eh, fino a questo momento io penso che la posizione di Marx fosse rimasta sostanzialmente una posizione eh, sostituzionista, ovvero aveva immaginato che il proletariato potesse assumere eh, il potere utilizzando gli apparati borghesi esistenti. Questa posizione secondo me è abbastanza esplicita anche nel manifesto, ad esempio quando Marx e Engels dichiarano come il proletariato adopererà il suo dominio politico per strappare a poco a poco alla borghesia tutto il capitale per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato, cioè del proletariato organizzato a una classe dominante. Eh, L'esperienza della comune dimostra invece a Marx come non sia possibile per il proletariato semplicemente utilizzare gli apparati borghesi esistenti, ma sia necessario, eh, ma sia necessario abbattere eh, gli apparati esistenti, abbattere lo stato borghese esistente e creare una società nuova. Eh, le sue parole, devo dire, da questo punto di vista sono chiarissime. La classe operai non può mettere semplicemente la mano sulla macchina dello Stato, bella e pronta, e metterla in movimento. E perché eh, il proletariato non può semplicemente mettere le mani sulla, sulla macchina statale bella e pronta? Beh, perché ovviamente eh, la, la, la macchina statale borghese è costituita da una serie di apparati, a partire, a partire dal modo quelli repressivi, che sono in modo irriconciliabile eh, avversari degli interessi del proletariato e qui, da questo deriva quindi eh, il fatto che una precondizione per il successo della rivoluzione socialista è l'abbattimento dello Stato cortese e la creazione di una società nuova la creazione di questa società nuova dovrà avvenire inizialmente nella prima fase eh, con la creazione di uno Stato socialista eh, Stato socialista è già a partire dal, dal, dal fine anni 40 Marx aveva individuato con la definizione di dittatura del proletariato questo è un aspetto fondamentale perché ovviamente crea una distanza netta profonda fra eh, il movimento comunista e i socialisti utopisti e, e, e anche la parte, parte anarchica invece vedeva eh, nell'abbattimento dello Stato borghese, vedeva come eh, elemento successivo all'abbattimento all dello Stato borghese la creazione immediata di una società. Eh, senza, senza Stato questa non è la posizione dei comunisti è la posizione dei comunisti è che all'abbattimento dello Stato borghese deve necessariamente seguire una fase dove vi è la creazione di uno Stato socialista, questo perché eh, ovviamente vi è la necessità eh, di, di, di combattere la, la, la contro-rivoluzione eh, borghese e, e tutta un'altra serie di aspetti sui quali adesso non ho assolutamente tempo eh, di entrare eh, e sarà proprio lo Stato socialista a distinguersi e non lo Stato borghese su questa eh, dicotomia Lenin eh, ritornerà tantissime volte in uno dei suoi scritti più famosi che, che è stata la rivoluzione che sostanzialmente questo sì è veramente un copia e incolla delle posizioni che Marx e Engels avevano tenuto sullo Stato nei decenni precedenti eh, riassumo e concludo: io penso che nella posizione di Marx sullo Stato vi siano tre aspetti principali. Il primo è che lo Stato è uno strumento di dominio di classe, la posizione che quindi chiamiamo strumentalista, eh, il personale statale spesso appartiene a una classe differente rispetto alla classe dominante una posizione in assenza di una, una terminologia migliore definirei come della non completa sovrapposizione, e il terzo aspetto è che il proletariato, per giungere al potere, non può utilizzare la macchina statale sistema, posizione antisostituzionista. Dal mio punto di vista queste tre posizioni mantengono un'assoluta un centralità e importanza oggi,